Bella raga questo è il video reaction Delle vostre postazioni Oggi sono in compagnia di mio fratello che è fuori fuoco Rimarrà fuori fuoco per tutto il video Perché sì. Faccio questo video con mio fratello perché comunque sia Voglio parlare anche più di un lato Più tecnico Cable management Di come avete posizionato le robe E io non sono in grado di farlo Allora, andiamo a vedere subito i nostri mitici 5. Vi ricordo che per partecipare basta mandare le foto della vostra postazione con una breve descrizione a brucaliffocontest.gmail.com Farò questi video una volta al mese circa. Partiamo subito con la prima postazione che ce la manda Dan Beatmaking. Allora, lui dice brevemente cos'ha. Vabbè, un pc portatile ha collegato tre paia di ascolti a una scheda audio della Meki che praticamente questa scheda audio qua gli permette di avere un ascolto cioè con più casse multiple, di collegare più, più uscite audio sostanzialmente questo, come microfono non gli si vede però c'ha l'S Electronics X1S, non lo conosco in realtà, però ho fatto una ricerca e non, non sembra niente male a dire il vero so che lo utilizzano in parecchi perché comunque come fascia di prezzo è, è molto buona rispetto a magari altri della sua gamma, Vediamo un pochino la postazione. Allora, la postazione si colloca così, ha le HS5, poi subito dopo troviamo le, le Rocket, sempre le 5, e poi c'ha le, le M-Audio BX8 eh, solo per ascoltare musica. Un piccolo consiglio tecnico di alzare un pochino le HS5 perché comunque sia deve avere l'uscita delle alte frequenze, eh, la cassa delle alte frequenze, praticamente all'altezza delle orecchie. Ora eh, mi sembra messo anche una foto sì, di lui mentre ascolta, sì le orecchie sono all'altezza praticamente delle Rocket, devi alzare un pochino le HS5, poi vabbè le M-Audio le usa principalmente per l'ascolto di, di musica così quindi non, non è necessario, se non ci mixi non, non fa niente. Posso darti un consiglio per il prossimo upgrade eh, Non puntare sulle casse Perché comunque sei, sei messo abbastanza bene Lato più tecnico Allora cosa cambierei io in questa postazione Sono due cose principalmente Ovvero abbassare lo schermo Perché se sei seduto Ti viene il torcicollo subito Secondo me stare alto <ride> Quello così Quello lì sì Abbasserlo. È inclinato comunque Sì, quello sì, però comunque se devi alzare la testa Lo puoi abbassare di qualche centimetro, non di più Poi un altro consiglio per il cable Sono uno di far sparire quei cavi da sopra la schivania e dal muro Mettendo anche una canalina che parte centrale, centrale dietro il, dietro lo il monitor Che non è brutta, può tingerla pure di nero, di grigio per non farla vedere Beh, pu pu puoi farli passare semplicemente qui già, oh, sì. vedi? La, la differenza cavalli, dei due pannelli un eh, fila ve, in mezzo sì, e via dietro. Come facevo io La postazione è bella, è Bob. Sì, bisogna vedere la risposta alle spalle Com'è Nel caso metti qualche pannello anche dietro Se non ce l'hai E se hai un muro molto vicino Per quello che fai Va, va più che bene, secondo me Andiamo con la numero 2, in realtà non c'è molto da vedere, ce la manda Apollo Jackson, questa qui è una postazione di bozze, credo, ci registra demo. Fa vedere che il com sul computer c'è Audacity, cambialo, ti prego. Vabbè, per le bozze va più che bene Poi c'è un NV800 Come ce l'ho io per parlare in cabina Lo collegherà praticamente da qui Non so in quale scheda audio Capacenta di direttamente con l'XLR e il 3.5 nel, nel PC Lampada trasformata in asta per microfono Questa è una delle genialate più assurde Che io abbia mai visto in uh, tutti questi anni Onestamente <ride> Cioè è fantastico Cable management perfetto Il cavo non, manco si vede Non c'è <ride> È fantastico, cioè quando, quando ti devi adattare per la quarantena e lo fai bene Ingegnosa, molto ingegnosa, grandissima la prossima postazione ce la manda Asaprod, fa... non ho foto dettagliate, ho 14 anni, non è la miglior postazione ma la mia camera è insonorizzata quindi non mi serve una cabina di studio per l'eco, dato che è buono. L'unica cosa che farò è comprare un pannello per metterlo dietro il microfono a mezzaluna, sì, ti, ti aiuterà un sacco quella roba lì. E vediamo un pochino più nello specifico com'è questa postazione qua. Intanto sì, si vede il letto dietro, una luce RGB da sfondo, credo sia RGB no quella lì, di sfondo una lampada sul comodino poi c'è questa scrivania dove c'è con un'asta semplicemente il microfono, tastiera mouse da gaming tra l'altro dietro mi pare di vedere sì, anche un controller una tastiera, un MIDI sì, effettivamente non si capisce moltissimo con quelle cuffie spero che tu non ci mixi in realtà, perché non sono tra le più adatte, vedo che non hai casse non ci sono casse in, questo, in questa postazione qua hai semplicemente, sì, questa tastiera, se sei sì, bitmaker prod, se componi e basta va più che bene, nel senso, magari con delle cuffie migliori capisci meglio anche come lasciare dei suoni, kick con il basso, uno snare con gli hi -hat, però per cominciare va sempre bene, il microfono, la mezzaluna a questo punto cioè. non so, dipende cosa ci fai, se ci canti, sì, te lo consiglio assolutamente. C'è Alexa, così almeno ti senti meno solo, Gio. <ride> Allora un consiglio che posso dare a questo ragazzo che ha 14 anni La tua postazione è molto bella Comunque sia è molto Confusionaria, cioè è tutto buttato lì sopra Ti consiglierei di prendere una Schiavania un po' più lunga Anche, Le cose è... Anche una Linmon Dell'IKEA che costa sui 25 euro Anche un metro e mezzo Un metro e qualcosa Anche perché hai un buon potenziale Hai un buono schermo, una buona tastiera E nulla con i cavi sei è pulitissimo Dipende sotto come sono I cavi della tastiera e del mouse non mi piacciono messi così a Destra, anche perché se giochi il mouse si incarta nel filo magari lo fai passare da dietro è molto meglio da sotto la si, sì, da lì sotto lo fai passare da dietro poi niente il filo delle cuffie lì va bene, va bene. eh lo sì lo vabbè chiaramente non parte. puoi sostituirlo quello è un problema per tutti il filo delle cuffie è, il, è come il filo della tastiera quando hai lo scorrevole cioè quello rimane per forza andiamo avanti con il prossimo Prossimo ce lo manda Arturo Viti che è un DJ producer e quindi ha due postazioni in realtà. Andiamo a parlare subito del vitigno autoctono è un individuo che viene coltivato nella stessa zona d'origine e di stesso la prima che è quella che vediamo che è per la produzione ci dice doppio schermo da 24 pollici Focus focusrite 4x4 di terza generazione casse monitor Yamaha HS8 fighe se hai una stanza grande se no c'è un po' di rimbombo poi c'ha un core nano control 2 come control mixer che sarà questo qua sopra qui quello sotto la 4x4 e poi c'ha l'alesis come tastiera e ci dice anche delle specifiche per il pc che sono... Uh, un i7 di quarta generazione 16 giga di ram Ora io ho notato una cosa Hai usato delle casse per sollevare le tue casse Geniale Cioè io più di così Spero che tu non utilizzi anche queste sotto Perché non ci siamo mm, Utilissimo un trincetto Vedo Può dire qualcosa su questa postazione Una cosa La postazione è bella Si deve dire Però Il cable Il cable si sì, Pecca Perché se qui c'era un cable fatto bene Senza cavi In vista Era perfetta Tipo qua, questi qui li puoi chiudere benissimo con una canalina che scende, si collega qua, fa salire tutti questi qua e questa qui l'attacca sotto la scrivania con un po' di biadesivo, con una vitarella. Qualsiasi cosa li, fai una, cioè, li, li levi i li cavi. Anche qui vedo che ci sono comunque dei cavi su, sui lati. Infatti li raggruppa tutti con una canalina, comunque se non è brutto da vedere anche perché non si vede lì dietro la canalina e niente, è sparito. Sì, l'unica cosa qui è un pochino il controllo dei cavi, anche io non, non l'ho mai considerata come cosa, però molto più pulita anche a livello visivo quando lavori che non hai molti cavi in giro. È... Ti cambia la vita veramente è una cosa che non. Cioè che sottovalutavo ti ripeto le HS8 una cosa ora qui non, non puoi farlo però sarebbe meglio tenerle più distanti però vedo che se te comunque stai qua formi un triangolo con le orecchie va super bene ti consiglio di tenerle basse come volume perché hai troppa uscita di alte e basse frequenze gli estremi di banda e perdi le medie, quelle che stanno centrale perché deriva troppo volume e il troppo volume appunto ti isola le medie frequenze e ti fa sentire di più le alte e le basse quindi va a finire che i tuoi mix suonano carenti di basse e dato che sei comunque un compositore di musica elettronica si devono sentire molto. Ma anche carenti di alte, che è un pochino quello che dà la ritmica nel tuo settore. Allora chiedo scusa agli arachnofobici, la seconda foto, sempre sua, per la composizione, anche qui casse sorrette da casse. C'hai i 2KRK, le Rocket CL5G3, cuffie eh, V moda che non conosco. Console Pioneer, eh, anche qui non, non ti so dire grandi cose, però vedo che è una signora console. Ti ho conosciuto che avevi robe molto più di nicchia, quindi complimenti per l'evoluzione che hai fatto. Anche qui i cavi un pochino sparsi, vedo sotto, però molto sì, più pulito. Però... Secondo me questa postazione essendo forse una seconda postazione ci sta che le abbia messe così per quando deve, deve andare a fare magari un live non può tenere un cable management troppo ordinato qua Se no dovrebbe smontare proprio tutto È giusto Andiamo con l'ultimo di oggi Ora raga io vi dico una roba non finiscono qui faccio un video al mese quindi se mi avete già mandato le cose non vi ho scartato li guardo dal... in ordine come mi arrivano faccio vedere tutti allora l'ultima ce la manda NUT23 tramite WeTransfer E approfitto per dirvi una cosa Raga cercate di mandarmi sempre foto come allegato su Gmail Così almeno non rischio di farvi scadere il materiale Allora qui abbiamo microfono Lui non mi ha scritto niente mi pare No comunque un microfono che entra nel pc portatile Sorretto da scatole E due paia di casse per l'ascolto Quelle sopra sono le... Lo avevo anch'io Le Edifer R1000 Che adesso sono R1010 mi pare 228 mi sembra Hanno cambiato totalmente Qua c'è un altro schermo Vediamo Forse collegato al portatile Non so se sono due pc Presumo sia uno schermo Collegato al portatile Lampada Ikea Mi sembra di vedere Non vedo bene la scrivania Una scheda audio Vediamo magari sotto Devo dire che mi piace Bob Marley Ok scheda audio Eccola qua C'è due paia di ascolti Si sì, registrerà Praticamente è Una scrivania in vetro E mixerà Sembra vetro e marmo Molto bella come scrivania Libro di Bob Marley addirittura mm. Statuina Statuina Bandiera, bandiera poster. poster Mi pare che questo ragazzo qui abbia anche rasta, eh, tra l'altro Se è quello che... So capito di chi si parla C'è un'altra cosa di Bob qua Bene ehm... Anche lì c'è una cosa che si fumava Bob No <ride> Mi dissocio <ride> Allora No vabbè, che, quella lì so. è sempre le statuine che vengono Ah, sì, sì, sì e... Allora, sì, comunque sia Mi pare di vedere una scritta sull'antipop Quindi, presumo, sia un road. Perché è l'unico microfono che ha la scritta sull'antipop A meno che poi non abbia cambiato il microfono dentro Quindi probabilmente ha questo rod Che entra nella scheda audio Che a sua volta entra nel portatile Che switcha la sua Vedi la visione è uguale Sì Il solito e niente di più mi pare di capire Doppio ascolto, grinde Consiglio il portatile magari tenerlo chiuso Tanto se ha l'altro schermo con cui lavora non ha molto senso tenerlo così aperto E levare le scatole da sotto e appoggiarlo sopra Magari lo il tiene tavolo. qui per leggere Parte sempre basso comunque infatti, non lo so Comunque sia anche il... eh, la striscia led di non metterla così Ma magari attaccarla o alla scrivania o al monitor Perché puntata in faccia a me darebbe noia vedere un fascio di luce in faccia mentre lavoro Ma comunque e comunque poi... c'è lo schermo davanti si sì, ho capito però se ti stai mettendo gli arriva, arriva tutta la luminosità okay. poi dipende se ti trovi bene si sì, lui l'ha tenuta tutto. La tenuta a media altezza, vedi? È più una roba estetica. Poi, boh, i cavi sono passati tutti bene qua. Sì, qui... si vedono, a parte quello davanti, però non puoi far niente. Cioè, c'hai tante cose, ma è comunque ordinato come, come studio, capito? Cioè, hai un sacco di roba, ma non, non crea quel, quella cosa di disordine. E ci sta, secondo me. Ti caratterizza, ma non, non dà fastidio. E nulla, raga, per oggi è tutto. Eh, vi ripeto, se avete già mandato foto e non siete nel video, aspettate. I prossimi per partecipare basta mandare le vostre foto con una breve descrizione a brucaliffoagent contest Le guardiamo tutte. Fatemi sapere se volete vedere eh, anche le altre con l'aiuto tecnico. Qui, qui a dietro di me per oggi è tutto. Seguitemi su, su tutti i social. Trovate tutto in descrizione. Vi ricordo, potete seguirmi su Patreon. Faccio lezioni da, dalla A alla Z. Vi insegno a mixare bene un beat, le voci, a suonare. Da dio trovate decine e decine di video. Tutto a un euro. Se volete darmi un piccolo supporto per continuare questo canale, tutto quello che faccio. Trovate anche lì il link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella trovate anche me sotto in descrizione. Dove? Cosa, cosa ti descrivo? Instagram. Ah, in Instagram, Instagram. Trovate lui su YouTube, Instagram, canzone, Instagram. Al prossimo video.